In questo momento noterete due cose importanti. Uno, i miei capelli sono diventati scuri. Seconda cosa, sono ritornata al mio vecchio background che vuol dire che sono tornata in Canada. Sono tornata da tre giorni, eh, però c'erano così tante cose da sistemare ancora in casa che tipo solo oggi sono riuscita veramente a essere una persona decente, a lavarmi, a rendermi presentabile e forse dopo devo andare a uscire a fare delle commissioni. Quindi oggi siamo qua per fare un nuovo video, ma una cosa importantissima è eh, sì, farò lontura adesso che la casa è pronta, quindi forse sarà il prossimo video che farò, eh, perché me lo state chiedendo da aprile, io ad aprile non ero ancora trasferita, in eh, aprile ero tipo a... in Italia, da aprile fino al 27 luglio io sono stata in Italia, quindi un botto di tempo, eh, adesso siamo tornati, siamo in una nuova casa e la cosa bellissima è che ho portato la mia gattina con me, quindi Emma è con me. Se voi mi seguite su Instagram, lo sapete già eh, che ho portato la gatta, l'avevo già detto. Alcuni lo sapevano già da tutti perché l'avevo un, un po' anticipato. Invece, qua su YouTube, purtroppo, non è che faccio tipo un video dicendo ciao, porto la gatta su in, in Canada. <ride> ciao. Quindi, diciamo che eh, se non mi seguite su Instagram, seguitemi là perché solitamente sapete le cose date prima, <ride> no? Comunque, ehm, ho portato la mia gatta su in Canada e volevo parlarvi un attimo della mia esperienza se per caso volete portare i vostri animali con voi all'estero o se per caso volete semplicemente viaggiare con i vostri animali eh, e vi dico com'è andata con me la mia nonna in questo momento è nell'armadio che sta dormendo in una scatola ehi hey, Titi amore, stai dormendo sui miei vestiti? ti sembra normale? ti sembra normale? eh? amore le piace un sacco andare negli e nelle mie scatole Uh, comunque, com'è andata? Allora, primissima cosa partiamo dalle cose molto burocratiche: del tipo che uh, quando vai all'estero ti devi bene informare su cosa devi fare, cioè il paese uh, di destinazione, cosa richiede da te. Uh... Ho dovuto fare il passaporto, ho dovuto fare anche il passaporto in inglese, ho dovuto fare una certificazione di buona salute, ho dovuto fare il vaccino antirabico e il microchip. Il Canada non richiedeva il microchip, però in Italia per farti fare il passaporto serve il microchip. Quindi ho dovuto farlo, ma tanto per i gatti non, non costa tanto, costa tipo 35 euro, una cosa del genere. Quindi non è stato male, il passaporto mi è costato tra passaporto europeo e passaporto inglese mi è costato tipo una cosa come 50 euro in totale, il vaccino costa sui. 35-40 anche quello, e, e poi uh, in aereo lei valeva come bagaglio a mano, però ho dovuto comunque pagare per lei, che non è stato tanto, ho pagato 75 euro per lei. Uh, quindi lei è stata in cabina con me, è stato come il mio bagaglio a mano, quindi il mio bagaglio a mano l'ho uh, fatto. cioè, come si dice? L'ho imbarcato e ho dovuto pagare anche il miei bagaglio a mano purtroppo, però vabbè, alla fine siccome avevo un botto di chili, <ride> avendo, pagato bagag... avendo pagato uno di due bagagli, eh, non mi hanno guardato i chili, perché avevo veramente un sacco di cose, e vi giuro, cioè io sono arrivata all'aeroporto um, uccisa, e avevo anche la mia migliore amica con me, che mi portava le due velge grandi, io avevo Emma, che anche lei pesa 6 kg, avevo uno zaino enorme sulle spalle, avevo la fotocamera, quindi ero veramente stremata, sono arrivata in Canada che non sentivo più le spalle, il giorno dopo non sentivo niente, quindi all'aeroporto non hanno controllato il peso, dicono che gli animali, eh, puoi viaggiare in cabina con il tuo animale di 6 kg, fino a un massimo di 10, Air Canada accetta la 6 kg, uh, puoi avere gatti, di piccola taglia, cioè gatti più da gatti normali, a meno che non avete un gatto di 20 kg, uh, gatti normali e cani di piccola taglia che possono stare con voi, mentre uh, se sono più grandi di così mh, o dovete comprare tipo un biglietto a parte per il vostro cane grande o vanno in stiva. Uh, io ho portato Emma solo per il fatto che sapevo che sarebbe stata come in cabina, se non fosse stata come in cabina non l'avrei portata onestamente perché non mi, non mi sarei sentita sicura a lasciarla per 8 ore dietro, non sapendo cosa sta succedendo succedendo con lei, sono sicura che li controllano e per carità sono sicura che ci sono delle persone che fanno queste cose, però io non mi sentivo tranquilla. Com'è andato il viaggio? Il viaggio è andato benissimo, eh, siamo partiti malissimo, ero molto agitata, molto molto molto, molto agitata per questa cosa. Che infatti lei era molto agitata mi agolava quando l'ho messa nel trasportino è stata a graffiare, ha iniziato a tirare t'estate al, al trasportino ha iniziato veramente a mi tantissimo e la veterinaria mi ha anche dato tipo mi ha detto di comprare il Way, che è tipo uno spray di feromoni felini che dovrebbero calmarli non so se sia stato lo spray che l'ha calmata o se lei si sia calmata a un certo punto da sola sapendo che è con me o sapendo di essere tranquilla, di essere sicura non so e voglio dare comunque un po' anche di credito allo spray. Quindi, diciamo che fino all'aeroporto ero molto agitata una volta che ho imbarcato le cose. Ma si è un po' tranquillizzata più o meno. Quando si passa ai controlli, quelli là, tipo ai raggi UV sai, quelle cose là, ai metal detector, scusate, uh, me l'hanno lasciata tenere nel trasportino. Non ho dovuto tirarla fuori. Solitamente ti chiedono di tirarla fuori. Ho detto per favore per favore, non fatemela tirare fuori perché è già agitata, è già... io sono già nervosa, ero tipo sudata come non so cosa, vi giuro ero tipo stremata e um, non me l'hanno fatta tirare fuori, me l'hanno lasciata nel trasportino e um, quindi sono stata molto contenta e poi uh, mentre siamo andati a abbiamo dovuto fare di nuovo un'altra fila per controllare i passaporti, passaporti perché quando andate fuori dall'Europa c'è un'altra fila all'aeroporto enorme dove controllano i passaporti e poi abbiamo aspettato per imbarcarci in aereo, ci cioè, siamo imbarcati in aereo allora giusta però l'aereo è partito tipo un'ora più tardi, <ride> però eh, una volta che siamo entrati in aereo, cioè magari prima mi aggolavo un pochino, mi sentivo un mi aggolio così leggero, niente di che, però una volta che siamo stati in aereo non ha, ha messo un suono, per tipo 8 ore di volo lei non ha messo un suono, ogni tanto la controllavo, respiri, ci sei, tutto bene, però alla fine non è stata sotto il sedile, come, come il è stata sotto i sedili e non me l'hanno lasciata tirare fuori. Ma vi dico, io ho aperto a un certo punto il trasportino e lei non ha neanche provato a uscire, cioè mi ha solo guardata e basta. Uh, ho provato a darle da mangiare o a bere, non ha voluto, uh, quindi immagino che fosse stata anche se lei, fosse un po' stressata. E però, una volta che è arrivata a casa, uh, ha mangiato, bevuto, ha fatto tutte le sue cose. So che non tutti i gatti sono così, so che tanti gatti, magari per lo stress, potrebbero magari la cacca o potrebbero vomitare, uh, però è per questo che è molto importante che se viaggiate con il vostro animale di non farlo mangiare tipo 8 ore prima del volo, se 8 ore prima del volo dovete farlo mangiare, se, se bevono va bene, non importa perché la pipì è meno peggio della <ride> delle feci. Uh, quindi io a Emma ho tolto il cibo alle 6 del mattino noi avevamo il volo alle 2 di pomeriggio quindi alle 6 del mattino io gli ho tolto il cibo uh, non ha neanche mi ha per cibo robe ha bevuto un po' ma niente di che quindi in aereo uh, ha mangiato un pochino un'ora prima che arrivassimo a Montreal, eh, ha mangiato tipo tre crocantini, basta, non è stato tutto quello che ha fatto. Poi all'aeroporto per fortuna, cioè all'aeroporto che sono arrivata in Canada la cosa divertente è stata che eh, non me l'hanno controllata, cioè sapevano che avevo un gatto com'è ma non hanno controllato i documenti, non hanno fatto niente, cioè io ero tipo ok e non avevo neanche intenzione di stare a dire ehi raga io avrei un gatto ero stanca non ce la facevo più volevo essere a casa anche in, anche in macchina è stata tranquillissima non hai messo un suono poi una volta arrivata a casa ho aperto il trasportino era contenta quindi è uscita finalmente poverina e ha iniziato a esplorare casa quindi all'inizio tipo la prima notte ha dormito con noi sul letto perché si vede che non aveva ancora trovato il suo posto forse perché era ancora un po' agitata quindi ha dormito con noi sul letto ha fatto le fuse tutta la notte quindi abbiamo solo sentito la notte, però è stato bellissimo, perché le cose dei gatti sono stupendi. Um, adesso invece, magari se non siamo in casa, tende a stare magari sotto il letto un po' nascosta, uh, però se siamo in casa ci, ci viene sempre dietro, va a fare le sue cose, le ho comprate anche, uh, tutte le sue cose erano già pronte qua, le ho comprate tutte su Amazon, tipo i, le ciotole, la lettiera, la sabbia per la lettiera, il cibo, uh, tutte queste cose qua le ho comprate su, su Amazon, erano già a casa, lui le aveva già preparate e l'unica cosa che abbiamo comprato è stato il tiragraffichi che sono andata il giorno dopo a comprarglielo e, e l'erba gatta quindi questa è l'unica cosa l'unica cosa che lei non fa ancora è uscire fuori sul terrazzo però vi dirò noi qua abbiamo molto più spazio rispetto um, all'appartamento dei miei cioè l'appartamento dei miei comunque cioè loro sono i due quindi è abbastanza normale per due persone noi qua semplicemente abbiamo una stanza in più che sarebbe questa stanza qua dove io, io solitamente filmo che è, quindi io ho fatto questo video per dirvi che sono molto felice che la mia gatta sia qua perché sono tre anni che ormai sono in Canada e ogni anno che partivo ero molto triste perché sapete, cioè, le persone le sente al telefono, ci parli, so che non è la stessa cosa anche con le persone però un animale, cioè, cosa ne sa lui di cosa stai facendo tu della tua vita e che magari l'hai abbandonato e te ne vai. Quindi eh, ero molto i miei l'hanno preso un pochino male, nel senso che anche loro erano un po' abituati, però il problema è che loro durante l'estate partono, se loro non fossero persone che par cioè partono tipo un mese e mezzo alla durante l'estate senza avere con chi lasciare Emma, io l'avrei lasciata in Italia, vi giuro, però allo stesso tempo ho detto vabbè, ma io sono triste ogni volta che torno, ogni volta che non devo vedere Emma tramite foto, eccetera, quindi... Insomma, cioè, ero molto triste per questa cosa, adesso sono veramente felice che sono riuscita a portarla, adesso è molto diversa la cosa, mi sveglio, c'è, cioè, ma quindi sono molto contenta e, e niente, quindi se avete domande sul viaggio, se avete domande su altre cose burocratiche per gli animali, eh, fatemi sapere, io ovviamente non so con tutte le compagnie come funziona, bisogna informarsi sempre con ogni compagnia e vedere eh, tutti i paesi cosa richiedono, c'è addirittura una lista su internet che si trova dove dicono per ogni paese cosa devi fare col tuo animale e... Alla grafica canina solitamente sono informati, ma sono informati solo sull'Europa praticamente. Cioè, se tu devi andare tipo negli Stati Uniti, non sono così tanti informati. Infatti, quando ho detto devo portare la, la gatta in Canada, mi fa: Eh, ma sai cosa devi fare? Faccio, ma scusa, ma sono io che devo informarmi, non tu. Cioè, vabbè, ok, quello sono sono tutte informate Io da sola ho visto, ho trovato tutte le informazioni, quindi ho fatto le cose che ho visto io sul sito, ma come vi ho già detto in Canada quando sono arrivata non mi hanno controllato il gatto. Cioè, vabbè, eh, quindi io, io ero anche contenta stanca, erano tipo 12 ore di viaggio ormai volevo solo essere a casa e non a dormire perché tanto mi sono messa a sistemare a casa perché c'era un sacco di cose da sistemare ok sto blaterando troppo, va bene chiudo questo video e noi ci vediamo la prossima volta, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao a tutti